Il coro del Poli è nato da alcuni mesi, è stata un'iniziativa direi di Uh, un gruppo di docenti inizialmente che hanno parlato con alcuni allievi e hanno raccolto questa intenzione di incontrarsi e fare musica praticamente. Il coro è aperto a tutti quanti, tutti coloro che vogliono parteciparvi, insegnanti compresi. E, mm, non facciamo distinzione tra chi ha più esperienza musicale, tra chi ha esperienza corale o meno. Abbiamo due piccole esibizioni, giusto per eh, far provare l'ebbrezza del, della performance live ai nostri cantori, una sarà il 7 di giugno a San Salvario e la seconda occasione è nel cortile del Politecnico l'11 di giugno in cui possiamo dimostrare brevemente eh, ciò che abbiamo imparato in questi pochi mesi, in queste poche settimane. Ci troviamo tutti i martedì alle 19 in aula 5D. Le nostre prove proseguiranno fino alla fine del mese di giugno e poi contiamo di riprendere con un'altra uh, uh, un pubblicità forte presso gli studenti, i docenti, i non docenti a metà di settembre circa. Per organizzare un primo vero concerto serio uh, nell'autunno.